Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi puro bio. Ebbene, sì, intanto puro bio. Ed ci sono prodotti che mi hanno inviato. Ed è, se non sbaglio, ma non vorrei dire cavolate, da. Pinalli. ok allora pure io l'avevamo già incontrata con una vip box sempre da pinalli ed erano i primi approcci che avevo col marchio perché avevo provato qualcosa in tempo indietro e basta nella vip box che abbiamo guardato che oltretutto per il periodo delle, dei saldi è stato disponibile per, eh, anche a prezzo scontato ed è eh, Abbiamo visto dei prodotti abbastanza interessanti e tra questi me li hanno inviati una selezione. Intanto mi hanno inviato dei, che sposto, ecco, dei prodotti soprattutto per i capelli, direi di tutte le linee, ogni linea ha un colore, quindi di tutte le linee. Io per il momento ho provato alcuni prodotti, sì tra cui uno shampoo, che forse è fra questi, non mi ricordo, che mi è piaciuto, devo dire che è davvero molto valido, la maschera invece l'ho trovata un po' blanda, ma era solo la prima impressione, qui invece ho proprio la selezione completa di prodotti, che direi di iniziare a guardare con voi, perché tra questi vedo, shampoo, balsamo, altri trattamenti quindi perché non guardarli? sì, anche perché per i capelli ed è, sono sempre alla ricerca di tanti prodotti diversi perché mi piace sperimentare mi piace provare ed è, non sempre i prodotti più costosi sono quelli più validi a mio avviso allora, Puro Bio è un marchio ovviamente biologico vegan, creative, -free, made in Italy cosa da non sottovalutare disponibile nelle... Ehm, boristerie, anche paraprofumerie e alcuni siti online diversi tra cui però c'è Pinalli che Pinalli è sempre un rivenditore di vari brand Made in Italy quindi aiutiamo sempre il Made in Italy che è meglio anche perché fa spesso promozioni, fa offerte e direi che ci sta. Poi hai gli store online e fisici quindi davvero una realtà che ci sta al tempo con e al tempo con i, e al passo con i tempi, allora shampoo: questo è il shampoo no stress ideale per capelli trattati da 200 ml. Questo giallo e di giallo forse c'è anche questo. No, è diverso, è un giallo diverso. Questo prodotto, vedete, sono due gialli diversi. Questo è il giallo limone, magari al limone. Soluzione ideale per la tensione dei capelli stressati da trattamenti chimici e styling. Infatti è arricchita da limone e bacche di goji. Quindi il giallo limone è perché è arricchito col limone, profumo molto fresco, molto fresco, ma mi ricordo che anche l'altro shampoo che ho provato era altrettanto fresco. Continuiamo con un altro shampoo, quindi questo è arancio Regeneration Shampoo per capelli da normali a grassi quindi andiamo a vedere mm, rivitalizza i capelli spenti e privi del loro tono naturale la formula include estratti di albicocca, passiflora e lampone quindi l'arancio albicocca è per questo, per capelli da normali a grassi ci sta, perfetto sentiamo il profumo appena appena fruttato è sempre molto fresco queste texture mi piacciono anche perché è una specie di texture in gel quindi sono tutti colori diversi forse questi due potrebbero essere che hanno lo stesso colore ma lo scopriamo adesso perché io ancora non lo so questo è il balsamo districante 150 ml mi piace che abbiano dato un po' di tutte le linee in modo da poterle provare tutte allora passare le dita tra i capelli non è mai stato così piacevole morbidezza setosità eh, argisce succhiome sfibrate secche o disidratate balsamo ricco di ingredienti naturali come malva camomilla e passiflora malva quindi è un colore malva ci sta mi piace perché tre linee diverse ora devo solo capire se la maschera prima di dirvi altre cose e sempre alla malva. Perfetto, non c'è scritto. Ok, vabbè, me la faccio vedere adesso. Questa è la maschera concentrata. Eh... Ah sì, sì, sì. No ristrutturante quindi no 130 ml quindi anche ecco un bel barattolo. Dice che ne... Maschera ricca di ingredienti emollienti, idratanti, per capelli forti, luminosi e soffici. Sibrati da trattamenti chimici. Vediamola. Ah beh, bella chiusa proprio. Oh, questa è una crema. Buon profumo, questo ha un buon profumo e veniamo all'ultimo trattamento per i capelli che è questo, che è un altro giallo, abbiamo detto trattamento di bellezza per capelli da 60 ml, dice solo questo quindi andiamo a vedere che cosa fa intanto credo che abbia esatto, il flacone erogatore quindi sarà un siero Ripari i capelli dallo styling è il primo passo per ottenere acconciature, più piccolo non potete scriverlo, acconciature morbide, lascia i capelli morbidi, setosi, grazie all'azione protettiva di burro di karité, olio di oliva e passiflora. protegge i capelli dallo stesso dello styling, quindi va applicato sui capelli prima dello styling, ma lasciutti e bagnati. No, no, non lo leggerò mai, non lo leggerò mai a meno che non ci sia una lente di ingrandimento. Andiamo a vedere, ma è super corposo. Io non me l'aspettavo così corposo, buono il profumo! Ma come fa a uscire un prodotto così corposo? Scusate, si sì, esce altro che se esce, eccolo! Ci piace! molto buono e adesso che ho lo styling sulle mani io che faccio ok ci siamo e adesso invece andiamo ai prodotti per la base makeup perché puro bio è sempre famosa scusate un altro prodotto qua ecco. ed è sempre quindi 5 4 mi ricordavo di la è anche famosa per prodotti make up senza siliconi. Quindi, perché no, qui abbiamo eh, primer cipria e un primer anche molto particolare. Ma io direi di partire da tutto ciò con la matita che è questa, che è diversa, la matita per sopracciglia, questa è la 28 cosmetici biologici questa matita ha lo sfumino e poi la matita dov'è? qui, vediamo il colore matita classica, quelle con la mina da temperare ma è bella morbida e bella pigmentata da provare sicuramente e io ho le matite per sopracciglia e ne uso tantissime ma adesso andiamo con i prodotti perché questo è il primer classico questo qui base opacizzante levigante per pelle grassa Made in Italy organic, Nickel Tested vegan 30 ml leviga ed uniforma l'incarnato proprio chiuso con il tappino ok è questo qui che è un colore leggermente pescato che ha una texture così particolare la sento granulosa è molto granulosa ma che cosa è normale che sia così? domanda da un milione di dollari scusate non so se vedete ma adesso provo ad avvicinarmi è Proprio granulosa, non riesco a capire se è normale che sia. <coughs> aiuto, che sia così insistendo. Questi granuli vanno via, però sul viso un po' graffia, cioè graffiano, no? Non è uno scrub, è molto più leggero. Particolare, ecco questo. Non me l'aspettavo però, eh, però, però lascia la pelle mor morbida. È uno spettacolo, è cioè proprio morbidissima. Altra cosa che vi voglio fare vedere, perché questo, corretto, scusa: primer Lose Power, primer in polvere libera. Non lo conosco, non lo conosco vedo anch'io con voi. È un 5 grammi e dice di essere un primer in polvere libera fatto. Così, quindi col classica jar che abbiamo imparato a conoscere dalla Neve Cosmetics, è proprio in polvere. Non capisco se, se mi fa un effetto o no. Beh, sicuramente sulla pelle oleosa assorbe un po' però. Non, non, non capisco forse dovrei riuscire a leggere se dice qualche indicazione o forse dovrei guardare il sito dicevo, oh ma che cosa innovativa un primer in polvere libera poi effettivamente dico, ma perché? perché un primer in polvere libera? in teoria è proprio per la pelle più, più oleosa in modo che già il primer vada ad assorbire il sebo in eccesso Unica cosa che devo dire alla puro bio è di scrivere più grande perché non sono possibili delle scritte così piccole non c'è scritto niente andrò a leggere sul sito ma andiamo avanti perché dopo il primer di polvere libera non ci poteva mancare ovviamente la polvere libera questa è per la cipria indissoluble silky power questa è un 8 Grammi è sempre fatta colat, non, non è quelle a pallini che va schiacciata, questa è proprio la giar che tic che girate no? e, e si apre. È un po' quella versione che ci aveva fatto conoscere forse Neve Cosmetics al suo tempo. Comunque, la cipria è questa, questa qui. Cipria trasparente, levigante, che una volta applicata risulta trasparente sulla pelle, mi piace. La proverò, la proverò sicuramente perché vedremo se i prodotti senza siliconi sono comunque adatti al mio tipo di pelle, che è, ricordiamoci che una pelle mista tendente al grasso, soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella zona T. Allora io vedo passare... Che secondo me sono ancora pezzi di polvere, ma va bene, va bene tutto. Niente, fatemi sapere se vi hanno incuriosito questi prodotti. Io devo dire, che eh, intanto, c'è quella salvietta per pulirmi. Si, sì, magari. Eh, a proposito, sto usando queste salviette della Nivea, non sono affatto male, eh, salviette struccanti per occhi, labbra e viso, pelle normali a miste. Ecco, io tutte queste cose non, eh, non esageriamo, però, come salviette. Non sono affatto male, c'entra niente ma ve le faccio vedere perché sono belle grandi, bel tessuto, puliscono bene in poco tempo ed eh, rimuovono tutto il make up. Mascara e eyeliner fanno più fatica, Dovrebbero, non sono troppo imbevute, ecco, quindi come passaggio finale mm, ci sta. E niente, fatemi sapere se vi hanno incuriosito questi prodotti. se qualcuno vi è piaciuto, io andrò a capire come funziona questo primer in polvere libera sicuramente. Cosa che invece voglio sapere da voi se l'avete provato il primer, se è normale che sia così granuloso. Dopo sfregandolo sulla pelle, anche quando andate a piccare, sono granuli leggeri. Qui sembra che siano perle che si vanno ad aprire, però è particolare, particolarissimo. E niente, come sempre io ringrazio per l'organizzazione di questo video, sia pure bio, sia a pinagli, per avermi inviato i prodotti. Quindi uno decide di inviarli e l'altro me li invia. Grazie. Ed io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!